Ok, sinfisi, osso pubblico, qui c'è la radice del pene, qui in mezzo facciamo l'incisione, incisione facciamo minima, lo spazio. spazio, qua col dito, ecco qua, io già sto, qui ho, sto quasi nel testicolo, da una parte e già comincia a vedersi il corpo cavernoso, lo vedete? Vado da sì. quest'altra parte, come lo facciamo vedere quest'altra parte ugualmente e sto già qua praticamente abbiamo isolato i due corpi cavernosi molto agevolmente ora. uno qua mettiamo un altro con uno spessore praticamente di un centimetro e mezzo adesso andiamo dall'altra parte allo stesso modo ci facciamo un po di spazio con l'americano, vedete qui abbiamo il corpo cavernoso tira mettiamo un punto qua vai, a me, ci prendiamo tira i punti li metti profondi comunque nel senso non fanno passare in maniera profonda vado sotto faccio un buco sotto e poi faccio una segatina e lo apro prepara una moschito così vediamo metti il nastrino mettiamo un amo ecco eh, vediamo un attimo io li metterei lì sul 12 lì è 12 nastrino sempre 12 e qui me ne fa 19 quindi mettiamo una 18 più 1 ecco qua vedete? tenerlo in tensione lo buco dietro e poi facendo una seghettata me lo apro allora togli e andiamo, a spicco Un po di nastrino. nastrino su per giù sembra 12 qua ci siamo sì. metti sempre il nastrino andiamo giù e qui ne fa 7 asciuga vedete 7? quindi una protesi 9 va bene? qui c'è il funicolo spermatico bisogna spostare un po', qui sopra c'è il grasso, qui c'è il funicolo, fare un po' di spazio con le dita, sentire sotto la sinfisi il tubercolo pubico, trovare l'anello, trovare l'anello e poi perforarlo. <coughs> perforarlo verso il basso cioè ovviamente prima di fare questa manovra bisogna sempre svuotare la vescica io l'ho bucato col dito non serve fare grosse cose con, con la forbice perché il paziente non ha fatto, non ha fatto prostatectomia piglian eccolo adesso con l'aiuto del Killian entriamo dentro e abbiamo lo spazio e così però quando si va a gonfiare finisce più sotto o Ma quello poi si alloggia come trova lo spazio Adesso, questo è posizionato nello spazio giusto, l'antibiotico, poi ci cambiamo i guanti e un telino qui. Leva, bene. Entriamo sempre verso nella garzina scusa verso l'apice ok perfetto adesso nastrino qui cerchiamo di mettere prima la parte prossimale aspira un pochino la parte prossimale che è quella un po' più abbondante vedete il discorso che facevo ieri? questo qui un po' va a finire dentro però tutto sommato non ci cambia molto la pratica questo qui lo spazio non c'è bisogna schiacciare un po' il silicone e farlo scorrere aspetta se ci scorre metti? Non si lubrifica mai, No, no, no, è solo una, è solo una questione di schiaccia bene, è ovvio che quando la corporotomia è piccola piccola è più difficile, se tu fai una corporotomia allargata non hai problemi, però lo piano piano filiamo vedete come tirando con questo togli, togliete tutto lì lavori trazionando un po' qua sopra la protesi si trova il suo spazio rimetti il nastrino guardate adesso con il semplice punto di partenza, devi tenere qui, va bene? chiudi subito. Bravo. il solito è un po' così questo. Guardate come... Questa sia una chiusura stagna, non, esce, non entra più sangue. Mettiamo un altro nastrino qui, per favore. Andiamo a procedere a I due punti iniziali, vedete? Ci permettono di chiudere. scusami lì aspetta prendi un po' qual vale, è meglio prendi un po' il meglio sì? no è preso il nodo non ha preso lo suono no il nodo sta qua vai ok vedete questa è completamente chiusa c'è cioè, solo ovviamente l'emergenza del tubo se tu quella corporotomia la fai più larga, siccome già dal tubo un pochino filtra, perché sanguina un po' esce intorno, no? E allora diventa più rischioso per la formazione di ematomi. Adesso mettiamo prima la parte prossimale, quella che va alle crura, spingendo un po', cercando di far entrare fino all'emergenza del tubo quando possibile poi è entrato poco questa è molto piccola eh lavoriamo qui farlo entrare dobbiamo lavorare un po' Toglimi il nastrino cercando di non straffare il filo perché sennò il nastrino eccolo adesso togli il nastrino non serve il, il nastrino pure allora e che vedono? vedono eh, il secchio facciamo vedere appena l'anfilo diciamo che è un po' più indaginoso infilarla così pure qui ci vuole pochino di manualità, vediamo un po' se c'è. La protesi, Dai. la protesi sta dentro, vedete? Vedete? Questo qui poi, passando il punto, qui ce ne abbiamo due dei punti addirittura, chiudiamo tutto tieni tirato bravo vedete la sfida dentro come si è alloggiata comodamente siamo adesso sempre con il punto di partenza chiudiamo guarda la corporatomia come si chiude bene e rimane stagna Vai, ok? Vai, vai. Vabbè, quello spazio che noi ce l'avevamo fatti all'inizio, avete visto io mettevo il dito, ecco qua, arrivo già nello scroto, sempre lateralmente al pene, me lo sento il pene qua infilo il Killian e lo tengo medialmente vedete? eccolo qui il Killian lo spazio è questo e non sanguina niente schizziamo dentro allora ancora antibiotico sulla pompa adesso infiliamo la pompetta sulla guida del Killian blocchiamo la pompa Vediamo che non fa se il professore mi aiuta no. e leva il Killian ok <ride> adesso io ho la pompa qua facendo questa. facendo questa manovra io stiro le fibre d'artoide, le opere muscolari e la pompa laggiù. Faccio questa manovra, mm -hmm. oh, vedete che la pompa non si muove, sta qua sotto. La pompa Ci siamo? Dove? La fuori fuori. Oh. E poi? con il MECT a posto la pompa questo viene tutto giusto. e la pompa sta bloccata là qui facciamo due strati chiudiamo così e la cute ma sempre sbocciata in invece quella motore per il no? Quindi basta prendere una volta il passante e poi qualche volta il cioè il pompaggio è progressivo Ok, a posto. Grazie